Differenza c'è tra l'impasto da pizza normale e l'impasto da pizza a fiamma? E questo è più buono. Ah! Vabbè ci sta l'ingrediente segreto che chiaramente potremmo dire perché è normale. Noi ce l'abbiamo chiusa. Come fai un po' più. Ticolo ticolo, ticolo, ticolo, ticolo, ticolo, ticolo, ticolo. segreto di questa pizza che si gonfia così bella. Allora l'impasto è normale, è semplicemente quello del pane, soltanto che il calore della pietra e la fiamma sopra creano questo distacco della pizza alla pasta che la fa staccare al centro. Adesso vediamo come si gonfia e dentro rimane vuota. Questa qua in antichità la usavano per la prova del forno prima di cuocere il pane, quando c'era la fiamma e succedeva di questo, cioè la pizza si gonfiava, sì. il forno era a temperatura, perché prima non c'era, era a temperatura per poter inserire il pane, togliere la fiamma e inserire il pane. A differenza, diciamo, di una focaccia? La differenza di una focaccia è che se noi non abbiamo un forno a legna... Con la fiamma viva non verrà mai, possiamo fare anche un esempio, io tolgo la fiamma, non si romperà mai, ah. oppure io raffreddo la pietra sotto, non si... soltanto l'impatto tra sotto e sopra per evitare la grossa fiamma. Poi la farcite in vari modi, in vari modi, usiamo tutti gli ingredienti biologici, questa farina è biologica macinata a pietra è di tipo zero ok ecco qua noi la facciamo le farina zero acqua lievito acqua lievito madre ma ah, venuta addirittura con lievito madre con il lievito madre ora se vogliamo vedere il suo interno facciamo guardate un po' ma fuori rimane croccante Ecco qua, facciamo un esempio, ecco qua, bella e buono, mm. profumo approfumo, lievito madre, voi come l'avete fatto? Eh, lo, lo, lo, lo rigeneriamo sempre con un piccolo, la, siamo una piccola e lo rigeneriamo sempre. c'è questa festa? Questo qua è il quarto anno quarto okay. anno consecutivo. Ok, quindi invitiamo tutti quanti a Beiano per la pizza a fiamma? Tutti quanti a Beiano, per la penultima settimana di luglio, all'incirca, tutti gli anni. E se qualcuno la volesse mangiare in pizzeria? In pizzeria a Beiano abbiamo il Fuoco, uh -huh. che è una pizzeria che produce pizza a fiamma. Da noi è molto nota la pizza a fiamma di Beiano, prodotto tipico registrato alla Regione Lazio.